Buongiorno, oggi vorrei raccomandare questo libro di poesie di Matteo Pelliti, Dire il colore esatto, prefazione di Fabio Busterla, disegni di Scarabottolo, uscito da Sossella editore nel 2019 a Roma. È un libro che attraversa molti momenti, dall'impegno politico agli affetti familiari, al compianto per le persone scomparse, a spunti di attualità particolarmente divertenti, eh, raccomando fra le poesie più serie e dolenti per esempio Il dolore degli altri, ma è lunga e non la posso ora ricordare. Prendo due campionature brillanti. Una si intitola Le ceneri di Bialetti, fa eco alle ceneri di Gramsci e allude al funerale dell'inventore della moca, le cui ceneri sono state appunto sistemate in una colossale moca in forma di bara. Il passo brevissimo da torre fattore a torre fatto, le ceneri di Bialetti deposte in chiesa dentro l'omonima moca. Formano la miscela pregiata del presente, che vuole sacro e profano indistinguibili, solubili in un unico aroma. Come vedete, serietà e scherzo si inseguono. Molte sono le poesie che hanno a che fare con la poesia. Ci tengo particolarmente a una poesia che prende eh, diciamo in giro i poeti che sanno scrivere solo mettendo le poesie in al centro del foglio è una peste che deriva da internet. Si intitola Al centro: Sono una poesia impaginata al centro. Questa è l'unica colpa del mio scontento. Forse l'autore voleva centrandomi, centrare i pensieri, le formule in frasi, sì che apparissero nette, scolpite nel cuore della pagina bianca. Sono una poesia inchiodata qui al centro, nemmeno né, né più parente lontana di qualche menù.